stremista per iniziare sei dal vivo cara oggi che ho fatto questo pomeriggio ero dal vivo aspetta che con questo alessandro arcangeli ciao caro ciao a te alessandro con questo mi grattugio un po la testa dicevo che ciao The genis love live come va buon sabato a tutte e due e buon fine settimana nella puntata di oggi che spero voi abbiate visto e condiviso perché vorrei sapere cosa ne pensate io sì sto bene degli genis love live spero che anche voi lo stiate eh, ho parlato un po' di quello che era veramente la messa nera. Adesso non so se continuare in temi religiosi, forse sì, perché mi ispira. Comunque sono pigro. Pensate che ho ricevuto... e eh, eh Sì, esatto, non te la perdere, commentala e poi soprattutto fai due cose condividi quella live di oggi come condividere ai questa perché la gente possa commentarla e poi andate nel mio profilo musicali che ho messo il link schiziani non so chi è. ho messo il link del mio canale di musicali perché ho caricato molti video se voi volete scaricare l'applicazione per il cellulare perché mi sembra che dal web non è accessibile eh, guardatevi i miei video in musicali ehm, allora eh, sono così pigro che non ho neanche dato un titolo alla trasmissione che sto facendo adesso ma probabilmente lo metto dopo perché già mi è venuto un tema del quale parlare però sono così pigro che ancora non rispondo alle molte domande che mi fanno in privato eh, mi mandano gli email eh, gli spettatori e io dico perché le domande non me le fate hanno tolto la pagina di discussione del canale in youtube quindi non ci sarà più le discussioni però fatemi le domande sotto i video invece mi domandano perché le batterie dei cellulari durano poco eh, perché si sgonfia la panna montata perché eh, l'uomo non sarebbe stato sulla luna perché e tutti questi vari perché questi vari per come devo fare una compilation di domande eh, per esempio tutti i perché oppure tutti i per come tutti i chi tutti quando perché mi chiedono quando chi come perché le, le classiche domande giornalistiche eh, le 4 w e l'h del giornalismo inglese no why who when where how quando come chi dove perché con chi eccetera allora io dovrò rispondere a tutti quelli e magari anche voi che mi seguite dal vivo siete in tre e grazie di avermi dato due like eh, qualcuno di voi non lo ha fatto ma vabbè adesso mi è venuto il tema che io oggi ho parlato della messa nera dicendo che era una messa destinata ai morti e che attualmente anche i cattolici la celebrano soltanto che la profanazione di quella liturgia sarebbe di dedicarla a una persona viva e adesso vi parlo eh, perché mi è venuto in mente in questo momento altrimenti risponderei ai vari perché io sono sempre stato agnostico ateo ma eh, guardate il video di oggi ma comunque scusami in questo sto fuori casa ciao buona continuazione della live ciao degli Ignis Love Live grazie di seguirmi e mi raccomando eh, sì, in questo momento lo immaginavo. Grazie di seguirmi. Quando poi vediti questa live, che non sarà più live, lascia un commento, condividi perché altri possano commentare e poi vediti la live di questo pomeriggio, commentala e condividila perché altri possano commentarla. Grazie di seguirmi. Allora, l'argomento di oggi sarà eh, i mostri dell'Apocalisse che è un'opera molto bella e anche il video di oggi sarà della rubrica letteraria eh, di mario bacchiega edito dalle mediterranee che quando l'ho comprato io ormai non era più in ristampa erano gli ultimi esemplari mi è costato 17.500 lire e tanto tanto sforzo da delle amiche che lavoravano in un negozio di libri vicino a casa mia, che adesso non mi ricordo, qua c'è una icona buddista. Vi vorrei parlare di questo libro, sono le 10:25 e poi, vabbè, L'Ermetismo di Dante di Bruno Cerchio perché anche non ha scritto questo è della sempre delle mediterranee, l'ermetismo di Dante, che è molto importante, no, per comprenderne l'opera di Dante Alighieri. Ma riguardo eh, l'Apocalisse di San Giovanni, che poi non l'avrebbe scritto nella forma attuale San Giovanni, non tutti sanno che all'inizio del cristianesimo c'erano anche dei papi che lo consideravano un libro eretico perché con troppe immagini simboliche derivanti dall'antico testamento cioè dall'ebraesimo ci fu chi vuole rimuovere l'apocalisse di giovanni dal nuovo testamento c'è chi invece lo considerava il, il quinto testamento cioè il quinto evangelio quindi ci sono state delle posizioni contrastanti tra chi voleva adottarlo e chi non lo voleva adottare poi siccome è stato un libro di grande consolazione per molti credenti lo hanno lasciato nel canone cattolico i mostri dell'apocalisse si è sempre detto che c'è un grande simbolismo eh, giudeo cristiano soprattutto giudaico all'interno è un libro fortemente visionario forse soltanto dopo quello di enoch che è allucinante eh, ma non tutti sanno che eh, il significato dell'apocalisse come invece sanno i greci ortodossi e gli ortodossi slavi è un significato puramente iniziatico cioè eh, le immagini e le figure sono puramente simboliche ed allegoriche ecco perché l'apocalisse di giovanni e anche l'evangelio di giovanni soprattutto la prefazione sono sempre stati adottati da riti massonici da Orienti e templi massonici, perché è un libro altamente speculativo, simbolico ed allegorico. Nulla si può interpretare alla lettera, ogni volta che delle persone, tipo Chofa Sahara, che è stato condannato a morte adesso lo, eh, lo uccideranno perché ha, ha fatto degli attentati al Sarin in Tokyo. Ogni volta che gli Anabattisti nel, nel rinascimento nel Medioevo. Ogni volta che i catari, ogni volta che gruppi religiosi hanno voluto interpretare alla lettera eh, il chilismo, cioè il millenarismo dell'Apocalisse, sono successi dei disastri. Quindi la Chiesa Cattolica ha sempre detto che l'Apocalisse di San Giovanni di, bisogna interpretarla eh, simbolicamente, non alla lettera, sono delle visioni. E quindi, eh, eh, per quello che in molti l'hanno rifiutato nel passato all'interno del cattolicesimo dicendo, argomentando che in fin dei conti si trattavano di visioni eh, diciamo, di carattere iniziatico e che potevano avere delle origini, delle radici in culti eh, pagani e politeistici, cioè le iniziazioni romane, latine e anche etrusche ai lari, ai numi, che da qui deriva numero, da numens, potenza i numeri sono delle potenze e eh, alle divinità del pargo da quei pagane perché sono eh, le divinità del luogo eh, boschetti sacri rupi sacri allora si crede che eh, il, il cristianesimo nella sua versante eh, cattolica abbia per attirare tutte le genti dell'imperio introdotto nel suo seno varie liturgie fra le quali per esempio quelle mitriache non ci scordiamo il cappello o mitra de degli ecclesiastici sera bella gente iperione 1 ciao iperione 1 come ti va da tanto tempo che non ti vedevo in una live stavamo parlando appunto eh, siccome io ho iniziato un tema a caso non sapevo di cosa parlare continuo con il tema di oggi che era religioso che, che ho fatto questo pomeriggio quindi questa mia nuova live eh, parlerò dei mostri dell'apocalisse di questo libro e dell'apocalisse in genere ah bene eh, se poi caro iperione 1 commenta questo video, video e condividilo in modo che aiuterai il mio canale a crescere comunque sono contento che tu sia passato a salutarmi spero che tu stia bene ti auguro un buon sabato e un buon fine settimana e una buona domenica poi caro alessandro arcangeli perché non mi rispondi più a ah. bene grazie amico grazie per aiutarmi io anche sono in debito con te passerò dal tuo canale appena posso e che sono stato molto occupato e quindi commenterò i tuoi video che sono sempre interessanti come sempre perché se no non ti seguirei è chiaro io ti seguo oltre perché a essere amici fai dei video interessanti eh, eh, non so se siamo amici perché facciamo dei video interessanti entrambi o facciamo dei video interessanti entrambi perché siamo amici ci seguiamo perché siamo amici o siamo amici perché ci seguiamo allora dicevo in molti hanno considerato che le eredità le radici dell'apocalisse di san giovanni siano da ricercarsi nello gnosticismo precristiano e nelle iniziazioni esoteriche e occulte dei riti pagani politeistici ed iniziatici dell'antica roma grecia e anche egitto per esempio eh, alessandria d'egitto sì sì c'è ragione tutte e due le cose virtualmente parlando ovvio giustamente giustamente se facessimo dei video brutti non ci seguiremmo. e siccome siamo amici consideriamo anche che i nostri video sono eh, belli perché siamo delle persone da bene con criterio educate quindi a un amico non gli diresti mai che fa dei video brutti e in più se trovi uno che fa dei video belli è amico tuo quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta o siamo troppo educati e siamo veramente molto amici Oppure siamo degli opportunisti che, siccome vediamo che i video sono troppo belli, non possiamo non essere amici. Tutte e due una delle due cose, o siamo persone realmente amiche che sono educate. Quindi che dicono che i video sono belli. Oppure siamo degli opportunisti che diventano amici di chi? Oppure pure delle, tutte e due le cose. Siamo degli amici educati ed opportunisti. Vabbè e la cosa non deve sconfiferare più di tanto infatti gli amici si scelgono anche in base agli interessi che si hanno per esempio fare dei video in youtube se non staremmo su youtube non ci, non ci saremmo arrivati virtualmente a conoscere come tu dici invece ci conosciamo grazie al fatto che stiamo a youtube ci conosciamo virtualmente poi magari ci mancherà l'occasione di conoscerci di persona però intanto ci conosciamo allora dicevo molti hanno visto delle tracce di iniziazione non cristiana nella nel quello che sarebbe il quinto evangelo cristiano cioè l'apocalisse di san giovanni comunque è una metafora nella quale l'anima scende verso il divino e ci deve essere molto di gnostico perché prima di essere di convertirsi al cristianesimo ed inventare il cattolicesimo saulo da tarso che poi diventerà paolo da paolo san paolo eh, era gnostico e lui lo confessa che seguiva eh, simone da tarso mi sembra e lui confessa che era gnostico quindi è possibile che ci sia molto gnosticismo addirittura nella Bibbia di Gerusalemme, versione Cei, conferenza episcopale italiana. Ma se vediamo le immagini, anche dantesche, sono molto gnostiche. Quindi qua ci abbiamo la Bibbia, di, eh, cioè l'Apocalisse di San Giovanni, con tutti gli elementi, gli angeli che suonano le trombe, eh, eccetera. E ci abbiamo l'ermetismo di dante che continua con quelle metafore soprattutto la vita nova è un'opera che voi dovete leggere che nel nell'italiano volgare fiorentino del medioevo è molto eh, ustica da leggere quell'opera è molto pietrosa come diceva dante Alighieri stesso non è una lettura facile eppure eh, la vita nova è ricca di simboli realmente che fanno pensare all'alchimia, che fanno pensare all'esoterismo. Mauro Biglino, esatto. Esatto, tutte queste cose. Queste cose già le ha espresse Mauro Biglino, le origini pagane e gnostiche, e eh, giudeo-giudaiche. E politeistiche del cattolicesimo: se voi prendete, prima mi sono distratto eh, gli abiti papali e dei cardinali e tutto il resto, sono abiti mitriaci, cioè dei sacerdoti del dio Mitra. La, la mitra, no, cioè non è che ha a che fare con la mitragliatrice, ha a che fare con il cappello dei sacerdoti del dio Mitra e anche eh, il bastone del buon pastore che porta il papa era un elemento mitriaco o mitraico e, e poi i re magi che non erano re e non erano dei maghi ma erano i sacerdoti di zaratustra capito e che non si chiamava zoroastro perché zoroastro è una deformazione del medioevo perché si credeva che era eh, da identificarsi con trimegisto cioè che era un astronomo, ma Zarathustra, il vero Zarathustra, il profeta iraniano persa, gli astrologi li perseguiva e li faceva uccidere perché diceva che erano eh, i, i voceri, mi sembra, di Ariman, del demonio. Quindi eh, i sacerdoti mitriaci eh, hanno dato le vestimenta a, ai cardinali e ai papi che sono, eh, diciamo, i capi della curia romana quindi sono il papa e il capo dei, dei, dei cardinali della curia romana e e no, ha dato certo manicheismo che è presente nel cattolicesimo loro hanno cercato di riciclare tutto e di perseguitare tutti coloro che la pensavano in modo diverso perché si potevano scoprire le origini che volevano occultare del sincretismo cattolico prima hanno fatto un sincretismo perché cattolico significa universale il cattolicesimo è stata la new age cristiana e poi che hanno fatto hanno iniziato a perseguitare gli eretici perché loro volevano conservare le forme originarie mentre i cattolici hanno tenuto la loro versione cattolica. Il cattolicesimo miscuglio di tutte le religioni che ora vengono definite pagane: esatto, bravissimo! Iperione 1, eh, Iperione soltanto che i cattolici si sono arrogati il diritto, come dice Biglino. di correggere e ricorreggere la bibbia per nascondere le loro malefatte perché hanno agito in mala fede e allora tu vedi io in altri video parlo della cena segreta catara di rituali gnostici eh, degli evangeli e adesso non ti faccio vedere i libri perché tanto ne puoi trovare anche in internet e poi perché col cellulare faccio subito a fare un video e a parlare di tutto senza doverlo editare per il computer ma tu vedi tutto il materiale che c'è eh, cristiano e eh, loro i cattolici hanno deciso di scartare molto per tenersi poco come è possibile che in 2000 anni si siano scritti solo quattro evangeli e una versione dell'apocalisse gnostica quando invece di eh, apocalisse gnostiche Apocalisse gnostiche ne sono eh, esistite molte, qua ciò: le Apocalisse gnostiche della del, Biblioteca Delfi numero 181, Apocalissi di Adamo, Pietro, Giacomo, Paolo. Ecco perché non si parla di queste Apocalissi e si parla solo di una versione corretta e ricorretta dell'Apocalisse di San Giovanni che peraltro non perché non si parla di queste versioni perché non sono assieme ad altri non fanno parte del canone cattolico nella Bibbia che se tu guardi la Bibbia di Gerusalemme per un quinto o un ottavo è il Nuovo Testamento e tutto il resto è il vecchio testamento corretto e ricorretto come dice Biglino ma perché non si parla di di queste altre apocalissi e eh? che perché assomigliano molto alle apocalissi eh, anche del Vecchio Testamento apocrife che sono state considerate apocrife anche dagli ebrei C'è eh, cioè il mito di Gilgamesh di Gilgamesh eh, tutti i miti i semiti della regione che poi sono stati tramandati eh, e trasformati nella bibbia ebraica e poi questi miti e leggende che hanno ereditato da altri popoli semiti gli ebrei li hanno ereditati i cristiani quindi tutto un riciclaggio nessuno è stato originale solo i miti delle origini proprio di migliaia di anni fa e quindi voglio dire io sono ateo perché a parte che la mia ragione sono razionalista agnostico la mia ragione eh, io rispetto chi crede infatti ho letto di tutte le religioni del mondo ma eh, io sono altro perché, vabbè, è indiscutibile che dopo la morte, è difficile che ci sia qualcosa perché altrimenti lo sapremmo. Poi io penso, come Master Eckhart, che l'unico intermediario tra la divinità e l'uomo è l'anima. Se tu credi, puoi credere ovunque. E l'unico intermediario tra te e Dio è soltanto la tua coscienza a nulla serve andare da una gerarchia religiosa. Per confessarsi perché è una cosa demente. Tu pensa, eh, Dio ha smesso di comunicarsi con l'uomo, però ha lasciato un libro il quale devono interpretare altri uomini, ai quali tu devi andare a confessare i tuoi peccati mortali perché per espiare le tue colpe è assurdo. Se Dio c'è io gli parlo di persona, poi io digredisco sempre quindi un po' mi perdo ma è veramente paradossale voglio dire eh, chi stabilisce eh, quanti arcangeli o angeli ci sono nel cielo e tutte queste cose qua sono tutte metafore allora però eh, voglio dire per quello ci sono stati così tanti scritti cristiani che dicevano tutto il contrario di tutto che Veramente puoi credere che una religione di Calvero e le altre il falso è un po' difficile? Iperione 1 Santen purtroppo devo staccare, mi spiace. Non ti preoccupare amico, grazie per il tuo chat, per il tuo tempo che mi hai dedicato. Poi se puoi commenta qualche mio video e mi raccomando, se puoi vai nel mio profilo di eh, musicali bene bene grazie mi ascolterai in differita e perione 1 se puoi iscriviti musicali ho caricato dei video divertentissimi vedrai ti piaceranno qua sotto in descrizione in descrizione dei miei video troverai musicali bene grazie e se puoi porta più iscritti possibili anche a musicali e se puoi ogni volta che commenti un mio video condividilo affinché altre persone possano commentarlo critiche costruttive vado bene, bene grazie perione 1 poi ricordati che se vuoi fare delle parodie dei miei video sono in common creative attribution quindi puoi scaricare i miei video farci delle parodie eh, che siano originali divertenti carine è un piacere ascoltarti su questi temi grazie a te iperione 1 iperion Oops grazie a te iperione sai bisogna fare chiarezza perché purtroppo molte persone eh, credono a tutte quelle queste cose e la chiesa prende centinaia di miliardi in donazioni magari di persone anziane che muoiono sole per me si farebbe meglio a dare tutto alla ricerca scientifica perché per me se tu credi a dio eh, a parte che Dio non si manifesta da nessuna parte, ma se tu ci credi è un discorso tuo dell'anima tua fra te e Dio, come diceva Eckhart. Eh, a che serve un intermediario umano? A nulla e tutte le istituzioni che hanno tanti, tanti, tanti libri, tanti libri eh, ritenuti apocrifi, canonici, eccetera, non fanno nient'altro che, che preparare le persone. A essere più scaltre più furbe eh, a predicare bene poi guarda tutti i crimini di pederastia di pedofilia eh, l'attico di bertone i soldi che si mangiano tangentopoli è scoppiata per una tangente non so se di 12 milioni di lire dell'epoca nel pio alberto tribuzzi quindi vedi eh, tanto predicano bene poi razionano male se ci fosse dio Avrebbero paura questi preti? Avrebbero paura, capito? Avrebbero paura di peccare perché andrebbero nell'inferno, ne sarebbero convinti. Invece, loro sono i primi che se ne fregano, se ne strabasbattono perché sanno che all'inferno non ci andranno mai perché in realtà il terzo segreto di Fatima, come diceva Nice, è che Dio è morto perché non è mai esistito. Allora l'uomo moderno è diventato cosciente dio è morto perché eh, dio secondo chi eh, odia dio sarebbe un negrigoro cioè un aggregato mentale che è in vita finché la gente crede in dio <coughs> allora assorbirebbe energia vitale eh, dai pensieri delle persone quando tutti cessassero di credere in dio dio scomparirebbe perché non avrebbe più l'energia che le persone gli danno quindi in un certo senso l'energia con la quale la gente crede in Dio lo rende esistente, però è un egregoro, un ologramma, un qualche cosa di astratto che di per sé non esisterebbe. Quindi Dio è un ente astratto che ci vampirizza la mente quando crediamo in Lui o quando parliamo di Lui. Siccome io in questo video ho parlato molto di Dio, mi starà vampirizzando le neurone del cervello. Ma ecco, vorrei sapere da voi che ne pensate dell'apocalisse di san giovanni se bisogna interpretarla alla lettera è arrivato l'anno mille non è successo nulla è arrivato l'anno 2000 non è successo nulla e i testimoni di geova continuano a rinnovare le loro profezie non succede nulla e me lo spieghino i testimoni di geova quando arriverà la fine del mondo perché sembra che ogni volta che suonano il campanello in quel preciso momento mancano cinque minuti alla fine del mondo quindi che commentino sotto questo video e che diffondano questo video perché mi diano i testimoni di geova una risposta ma quando arriva la fine del mondo dopo l'ultima scampanellata dopo l'ultima citofonata gli anabattisti cercate in internet anabattisti hanno voluto eh, creare la fine del mondo facendo una una una persecuzione religiosa contro protestanti e cattolici e sono finiti loro al rogo Soho sahara quel criminale nipponico giapponese che metteva il sarin nel metro di Tokyo e ammazzava gli oppositori interni della seta, anche lui aveva una visione chilistica, cioè millenaristica, dal greco kilos, mille, e dalla sentenza della Bibbia greca mille e non più di mille, cioè kilos e non più di kilos. Da qui deriva il termine kilobytes e kilobits, che significa mille bits e mille bytes. Kilos sta per quello mille, quindi millenarismo e chilismo, chilismo, non nihilismo che quello invece è un, tutta un'altra cosa. Allora, eh, arriverà la fine del mondo? vi invito anche a voi testimoni di geova che guardate i video religiosi arriverà fra mille anni fra cento anni fra quanto fra ottomila anni è un piacere ascoltarti su questi temi a ah, iperione 1 no stavolta si è attivata la notificazione nel cellulare perché con il movimento è come se io avessi fatto sweep eh, ditemelo voi se queste cose adesso mi stanno seguendo in quattro persone a ah, che bello voi che ne pensate realmente arriverà la fine dei tempi arriverà la fine dei tempi arriverà eh, l'anno zero nel quale il mondo sarà riciclato distrutto come previsto dall'apocalisse di san giovanni Arriveranno i mostri dell'Apocalisse, eh, i quattro cavalieri della distruzione, della morte, della perdizione, eh, saliti dall'abismo con le armi delle piaghe, tutto o è solo una metafora da interpretare? Perché poi alla fine l'Apocalisse arriva per ognuno di noi, secondo il credente, quando moriamo, perché il corpo formato di elementi si disgrega nei suoi aggregati e quindi è eh, quello terra, acqua. Vento e fuoco si eh, anche nelle tradizioni orientali si disgregano e l'etere lo spirito lo spirito santo il ci o il chi eh, andrebbero ascenderebbero scenderebbero un'altra dimensione per quello buddisti enduk cremano il corpo perché il prana o energia vitale eh, per i giapponesi il chi e eh, per i cinesi tanto il ci come il chi andrebbero a un altro livello di coscienza magari raggiungendo il nirvana ma il corpo non è altro che una scoria per gli orientali al contrario che per gli antichi egizi che andava tutelato perché l'anima non si perdesse nell'aldilà e potesse avere un ponte di comunicazione con questo mondo quindi ogni volta che evocavano un morto lo evocavano eh, facendo delle offerte di incenso e di alimento davanti a una statua eh, e quindi è come se ci fosse stato un filo d'argento fra l'anima che stava nei cieli nello spazio e il cadavere mummificato allora è come una funivia, l'anima La, ritornava nel corpo per ricevere le adorazioni del dei proseliti dei per un faraone oppure dei parenti amici e familiari anche e quindi come dire per gli ortodossi che che seguono il rituale ecclesiastico dell'apocalisse e eh, semplicemente ciò che succederà allegoricamente dopo la morte infatti è raffigurata eh, nel, nella isola di patmos se non mi sbaglio eh, l'ascensione del monte athos come l'ascensione eh, dell'anima verso eh, l'empireo attraverso le fasi successive dell'apocalisse quindi è una specie di libro dei morti degli ortodossi greci l'apocalisse per i cattolici non tanto e come dire cercate e io adesso sono cose che non comunque ha a che fare come vi dicevo Apocalisse con i misteri iniziatici dell'antichità. Guardate qua, nello stesso libro cristiano, è raffigurato uno ierofante, un vate, un veggente, la pitonissa. Ecco, coppa greca del quinto secolo raffigurante il re Ateniese e Geo. Mentre ascolta il responso della Pizia, la Pitonissa, la, la Veggente, ecco quindi eh, le profezie eh, le, le varie rivelazioni, perché Apocalisse non significa strage, massacre, come molti credono, eh, che la Seconda Guerra Mondiale è stata un'Apocalisse, eccetera, ma Apocalisse significa rivelazione, quindi rivelazione di chi? O di che di un oracolo rispetto al destino che, che aveva l'anima individuale come collettiva, ecco qua leggetelo questo libro, eh? non so se lo riuscirete a trovare. Edizioni mediterranee, Mario Bachiega, I mostri dell'Apocalisse. Patmos, la grotta ove Giovanni scrisse l'Apocalisse completata con un muro, forma ora una cappella di rito ortodosso. Quindi l'Apocalisse in genere è una rivelazione perché apocalisse significa quello non strage, non massacre, ma rivelazione che poi, naturalmente simbolicamente, si concretizza in uno sterminio di tutti gli enti, di tutti i peccatori. Ma può anche essere a livello individuale di ascesa individuale, tanto in vita come in morte, di tutti i difetti, eh, di tutti eh, i peccati che uno. Deve eh, di tutti i peccati che uno deve emendare durante la sua vita e anche nel purgatorio, o visto che all'epoca in cui scrisse San Giovanni l'Apocalisse non esisteva il purgatorio perché fu un qualche cosa inventato per finanziare la costruzione dell'attuale Vaticano. Quindi eh, tutte queste rivelazioni eh, dell'Apocalisse ci guidano verso il buon cammino per poi andare in paradiso. E quindi nell'aldilà magari erano prove iniziatiche che i primi cristiani credevano dovevano affrontare per arrivare in paradiso visto che per gli gnostici nel post mortem, nell'inframondo si devono affrontare prove iniziatiche per poter accedere a, al paradiso all'empireo altrimenti si andava nell'inferno quindi voi che pensate come va interpretata l'apocalisse letteralmente come fanno molti cattolici e come hanno fatto molti nel passato di cui vi ho detto prima oppure come metafora oppure non va per nulla letta e che un testo ormai superato e che parla invece di sciagure di disastri o come dicono altri che sarebbe un testo veggente nel senso che parla di tutto questo cambio climatico che stiamo vivendo ecco eh, voglio sapere da voi la risposta adesso sono circa le 11 devo staccare eh, oggi mi sento dark, quindi parlando anche di questi temi, oggi ho parlato della messa nera, adesso parlo dell'apocalisse, quindi ci sta il dark. No, vi invito a seguirmi in Instagram, qua sotto metto il link e anche a seguirmi in eh, musicali. Poi eh, c'ho anche un altro un altro profilo ma che non sono riuscito a utilizzarlo bene non so come funziona quindi non per il momento non vi do il link ci devo pensare ma mi raccomando mi raccomando a tutte e tutti voi aiutate il mio canale a crescere sono disoccupato io per quanto posso faccio dei video ogni volta che posso quindi vi lascio, vi lascio con questo metterò i video preferiti come devo fare anche con l'ultimo video di questo pomeriggio, negli angoli le anteprime, poi anche fra i video consigliati metto sempre quelli più visti. E poi un'altra cosa: commentate questo video, ditemi cosa ne pensate dell'Apocalisse di San Giovanni, ditemi cosa ne pensate se il cattolicesimo è stato il New Age dell'epoca ci hanno messo tutti i culti dell'epoca e poi hanno perseguitato gli eretici pagani e, e i politeisti perché dovevano rimanere solo loro con i loro rituali presi a prestito da altri culti religiosi eh, ditemi cosa ne pensate dell'apocalisse se deve essere eh, commentate qua sotto se no io finisco che mi ripeto di più perché non ho altri argomenti non voglio scocciarvi tanto questo è il bello di fare delle live che non devo caricare il video nel computer magari ci metto mezz'ora mi si è rotta la filmatrice e poi editare in mezz'ora il video come ho fatto ultimamente eh, nel, nel video in cui mi saluta mario Circello. e poi mezz'ora o un'ora ci ho messo ci ho messo quasi due ore a caricarlo invece così sono ormai da 38 minuti anzi 39 minuti già eh, online live streaming e quindi eh, 38 minuti 40 anche ho fatto un live di un'ora e 40 e poi una volta che chiudo non devo non devo più eh, non devo più fare nulla infatti non ho neanche accesso al computer come potrete vedere non si sente la ventola del, del raffreddamento e neanche i dischi di fare rumore quindi eh, il cellulare e finisce la diretta mi raccomando commentate questo video ditemi quello che ne pensate e poi vi darò il titolo perché per il momento ho messo una live sono stato così pigro e non sapevo di che parlare facendo il video mi è venuta ispirazione mi raccomando commentate gli like se vi piace dislike se non vi piace critiche costruttive niente insulti condividete il video con i vostri parenti amici familiari affinché anche loro possano commentare il video così aiuterete il mio canale che sono disoccupato e a recuperare le monetizzazioni da youtube grazie di cuore un abbraccio a tutti e tutti un forte augurio di buon sabato quel, per quello che rimane perché sono le 11 eh, buona domenica buon fine settimana eh, state mi accorti eh, eh, prendetevi cura di voi stessi state di più con i vostri cari guardate video intelligenti e guardateli con i vostri familiari parenti amici fidanzate fidanzati quello che sia che così la passate bene se non sapete quello che fare il fine settimana guardatevi i miei video commentateli mi raccomando entrate eh, in youtube prima di guardare i miei video così li potete commentare dargli like fate delle critiche costruttive anche se volete dategli dislike condivideteli anche con i vostri nemici i vostri peggiori nemici se volete fargli un dispetto eh, se non vi piacciono i miei video condivideteli con le persone che più odiate però l'importante è che guardiate i video che io vi raccomando qua fra le anteprime eh, e poi i video più consigliati ciao perché mi sto ripetendo già un casino e sono 41 minuti di live Ciao mi raccomando, e a tutti quelli che mi seguono e anche a quelli che non mi seguono che mi seguono per la prima volta. Iscrivetevi in Instagram in Musicali. Nel mio canale di YouTube Sant'Enciana e attivate la campanella per avere aggiornamenti. Io non faccio video con regolarità, li faccio quando posso, ma quando posso ne faccio come oggi anche due al giorno quindi, grazie di tutto, grazie di cuore, un abbraccio. Ciao! Il vostro Santen Chan ateo ha fatto oggi due video sulla religione. Pensate un po'. Ma l'importante è leggere: leggere di tutto, leggere di più, perché poi uno interpreta come vuole quello che legge.